Benvenuti a tutti, vorrei parlarvi della prima lettera dell'alfabeto. Divideremo la nostra lezione in due parti, una parte teorica, diciamo, di conoscenza della lettera e una parte pratica e di applicazione. Eh, sono molto importanti entrambe le parti, comunque, perché quando tu vai a fare una cosa devi anche sapere che cosa stai facendo, no? E siccome appunto il nostro punto di partenza il nostro, la nostra premessa è che risvegliando il potere delle lettere si, impariamo a svegliare i poteri della natura e con cui è fatto il mondo mm? è importante anche una analisi eh, diciamo così riflessiva razionale mm? in questo senso meditativa quasi sulla lettera stessa senza di questo viene a mancare la comprensione e quindi vi trovate a fare le cose in un modo eh, sterile perché non le comprendete dunque la nostra prima lettera eh, che in origine si prendeva semplicemente il nome di al ha, come vedete come potete vedere qua sulla, sulla mia lavagna il pittogramma originario è quello di un, della testa di un toro, ok? E cosa rappresenta? Rappresenta la forza e il potere, caratteristiche dimostrate dal lavoro che l'animale faceva nei campi, ad esempio, no? L'avete presente la forza di un toro? Eh, Tutt'oggi è presente questo concetto, no? Quando si dice hai la forza di un toro. Bene, eh, quindi questo è il senso, eh, è uno dei sensi, diciamo così, di questa prima forza. Il pittogramma eh, rappresenta anche, lo vediamo meglio tra poco, anche, diciamo così, il capo. Il capo di qualcosa, di una tribù, eh, un leader, ecco, potremmo dire, e perché anche, essendo la prima lettera dell'alfabeto, ovviamente, a numero 1, ok? Inoltre, un'altra sfumatura, diciamo, di significato è quella di, eh, in qualche modo, insegnare, quindi di essere maestro, di essere in grado di insegnare agli altri, questo perché... Perché diciamo che i diversi, per esempio, bue, no? diversi bovi, potevano essere uniti con delle corde l'uno all'altro e il più anziano generalmente veniva unito al più giovane. In questo modo gli passava eh, l'insegnamento di come si doveva lavorare nel campo. Qui veniva fatto spesso, no? diciamo, eh, venivano accoppiati a questa maniera. Quindi, un po' anche da qui, chi aveva più esperienza, ovviamente, di, intendo proprio degli animali, eh? insegnava in un modo naturale all'altro che ancora magari non sapeva come trainare bene l'aratro, eccetera, eccetera. Quindi, eh, naturalmente, eh, diciamo, un'altra sfumatura di significato di questa forza la troviamo in una, anche in una famiglia, perché no? Cioè nel senso di capo della famiglia, ok? E quindi del padre, che viene visto un po' come il uh, riferimento della famiglia, ok? Che comunque sostiene la famiglia, va bene? Questo è un po' il senso generale. Diciamo, i, vi faccio vedere intanto i, va, le varie evoluzioni del pitogramma. Come vi avevo detto c'è una forma antica che è questa, c'è una forma intermedia, diciamo così, che è semplicemente questa e voi vedete che basta girarla al contrario e diventa la nostra A, ok? Non è che c'è da fare tante cose, c'è anche questa che è un'altra forma sempre intermedia da cui per esempio deriva il nostro numero 1, semplicemente, e si conclude... Uh, se vogliamo, con la forma dell'ebraico uh, attuale, ok? La lettera ebraica attuale che è Aleph, va bene? Uh, naturalmente uh, Aleph, da cui deriva anche alfa, greca, ok? Quindi anche eh, la lettera greca naturalmente deriva da qui, uh, ma concentriamoci un secondo su, uh, sul nome della lettera, va bene? Prima di tutto il nome originario, AL, vi ho detto, che naturalmente poi in modo comune diventa l più che AL. Tuttavia, vedete, naturalmente io ora vi parlo di una lettera, ma nel nostro percorso incontreremo anche altre lettere, naturalmente. Poi, man mano che eh, le imparerete una per una e acquisirete, vi devo spiegare come si fa ad acquisire la forza di una lettera, eh, man mano che lo farete, naturalmente i, la vostra capacità, il vostro livello aumenterà. Però adesso non spaventatevi se trovate altre lettere. Per esempio, naturalmente, se vogliamo scrivere il nome di questo pitogramma, AL, dobbiamo aggiungere LAM, che è la, un'altra un lettera, Ok. Eh, che lettera è? Beh, vedete, il pittogramma è semplicemente il bastone no? di un pastore e il suo, diciamo, a grandi linee, la sua principale funzione è quella della autorità anche quella di condurre, no? di saper condurre qualcosa Bene, combinati questi due pittogrammi, noi abbiamo la forza dell'autorità Okay. Il, il, sì, un'autorità forte, in qualche modo. E il, um, un capo di Stato, un, un, anche appunto un padre della famiglia, eccetera, sono certamente questa oh, forma di autorità. Uh, considerate che addirittura in molte culture del Medio Oriente, in passato, questo nome proprio viene venerato come un dio, no? El ad esempio, e, e, e la forma di questo dio naturalmente era quella di, di un bue, e, e venivano fatte statue anche a forma di bue, vi faccio l'esempio, non so se alcuni di voi possono magari ritrovarci o conoscere, di, vi, vi, non so se vi ricordate la storia di Mosè, quando scese dal monte eh, Sinai, per, eh, avendo ricevuto appunto la Torah, eh, trovò il popolo di Israele che, stava, che aveva fatto il vitello d'oro e quindi stava già eh, facendo adorazione, diciamo così, verso uh, questo, questa forma no? di, di idolatria anche. Ecco perché vitello d'oro è sempre lo stesso concetto. Ricordatevi che eh, appunto la forma del toro, della mucca, anche della vacca, del bue, veniva vista proprio come, eh, immaginate, no? La vacca, simbolo di abbondanza, mh, di, di, praticamente immaginate una tribù anche eh, nomade con, con le mucche, con, con l'allevamento, ci facevano tutto, la carne, il latte, eh, era veramente un simbolo di anche abbondanza, va bene? E invece il maschio, ad esempio il toro, era un simbolo di potere, come vi ho, come vi ho già detto, e, ma anche i, i bue, i, i buoi appunto erano essenziali nel lavoro della terra, è ovvio, no? Ritrovate, se voi aguzzate un secondo l'intelligenza, ritrovate questa forza di El presente un po' anche in tutte le evoluzioni e sinceramente in tutte le culture, basti pensare a appunto, come posso dire, Capi, ecco, capi di popoli, capi in guerra, generali, che in testa mettevano un, un elmo con le corna, ok? Eh, con le corna proprio eh, di, di toro, per esempio... È simbolo di cosa? Simbolo di potere, simbolo di, eh, in qualche modo, comando e anche di forza, va bene? Per ricevere, i, questo, per ricevere la forza, per ricevere la, la, questa potenza di cui stiamo parlando proprio oggi, ok? Al. Ehm, ma anche, guardiamo la, la L, no? L'am. Sicuramente ci può ricordare il bastone anche per esempio che c'ha il bastone del pastore, ma non dei pastori e basta, ma anche il bastone che tra l'altro il bastone dei pastori dirige tutte le pecore, giusto? Quindi il senso è anche quello, ma anche ehm, imperatori con lo scettro in mano, eh, re e regine, e anche con il bastone proprio in alto, curvato, no? Basti pensare anche a quello papale, per esempio. Sempre identico simbolo uh, delle forze di cui stiamo parlando. Va bene? Mentre invece, se vogliamo un attimo vedere il nome moderno della lettera, che vi ho detto è Aleph, in ebraico, no? Ehm, lasciamo stare quella greca, prendiamo proprio quella ebraica, che ora vi, vi, vi faccio un piccolo zoom su questo, in modo che possiate vedere anche un po'... Um un po' la cosa in un modo più moderno, però vi ho detto che appunto nella, nel linguaggio e, e, e nello studio, diciamo, del linguaggio ebraico e anche poi nelle varie sfumature possibili cabalistiche, eccetera, andiamo un po' più nel metafisico, ma non per questo meno eh, interessante. Allora, basti pensare che Aluf che è, è, il nome è Aleph, ma Aluf, che è, è più o meno la stessa cosa, no? Vedete? Ve l'ho scritto qua. Significa esattamente in ebraico capo, oppure il primo, comandante, il campione di qualcosa, no? Eccetera. Stessa cosa, tra l'altro, sfumatura di significato, significa colui che, può, che, ti, che, può in, che insegna, che guida, no? Ma anche che addomestica il bestiame. E vedete, non ci siamo mossi da lì, cioè siamo sempre nella stessa emanazione eh, di, questa, di questa prima forza di cui stiamo parlando, va bene? Basti pensare anche che se qualcuno di voi ha un attimo di, ehm, di pratica, diciamo, di, di conoscenza riguardo a questo, moltissimi nomi di Dio nomi divini iniziano con la lettera Aleph no? ve ne metto qui qualcuno uh, vedete qui partiamo da destra Emet no? che è la verità uh, per esempio Adonai okay? Asher Eheyeh uh, Elohim Aur che è, è la luce uh, ma anche il semplice Amen che è, si sa no? che è, è vero Così sia, così sia fatto, che questo diventi verità, a me era anche una sorta di, uh, di giuramento, cioè magari tu se, addirittura se qualcuno diceva qualcosa e tu dicevi Amen, vuol dire che tu, uh, come dire, accordavi il consenso a quello che era stato detto, a quello che era stato pronunciato. Ma naturalmente, visto che già ci siamo, non, ci, non, non lasciamoci sfuggire eh? Lo stesso concetto dell'uomo Quindi lo stesso concetto di Adam Dunque dovete capire Che ehm, in ebraico Ma anche in questa lì Perché vi ho parlato anche di numeri Vi ho detto che Al è il numero uno Magari mentre ve l'ho detto È stato passato un po' inosservato Ma il discorso è che eh, Non esistono Uh, le lettere e anche i numeri da un'altra parte, in questo caso, ma le lettere sono anche numeri. Questo è importante e questo sarà anche poi un, uh, una vera uh, pratica e conoscenza anche vostra quando mettete in pratica tutte queste cose, nei modi che vi spiegherò, perché iniziate veramente a comprendere che mentre state pronunciando delle lettere no? in una sequenza precisa, dei suoni, delle prime parole specifiche, in realtà veramente state codificando la realtà con numeri. Quindi se io voglio sapere, eh, se io dico A, in realtà sto anche dicendo il numero 1, va bene? Non è un'altra cosa. Programmazione della realtà Sempre eh, anche attraverso il numero Quindi ogni lettera ha un numero No, ha un numero Ogni lettera è un numero E vi metto qui accanto per esempio Tutti i numeri delle lettere ebraiche corrispondenti E vedete semplicemente che la Aleph è 1 Dalet è 4 E Mim è 40 Ok? Se voi togliete un attimo Aleph Rimane soltanto Dam che vedete al numero 44. Ora, dam significa sangue. Quello che c'hai di biologico. Perché significa sangue? Perché significa questo? Basti vedere da dove veniamo. Noi veniamo da una madre e da un padre, ok? Quindi abbiamo am, che è la radice della madre, ab, che è quella del padre. AM 1, 40, 41, AB 1, 2, 3, il totale è 44, quindi quel DAM è ciò che ti ha dato tua madre e tuo padre. Aleph, invece, è una scintilla divina presente in ogni uomo. Una scintilla divina che non deriva dal mero bagaglio biologico che ti ha dato i genitori. Quindi Adam, questo è uno dei suoi eh, significati. E come vedete lo vediamo co con i numeri, no? Naturalmente Adam è anche chiamato in questa maniera perché? Perché viene da Adama. Adama era la terra, intesa come, non intesa come qualcosa di sporco, la terra intesa come puro potenziale. Ricordatevi che siamo sempre in una, eh, vi ho detto già no, nell'introduzione, di non confondere la modernità con il linguaggio antico, ok? Bisogna inquadrare la cultura in cui questi linguaggi nacquero. E capire che la terra per loro non era sporco, di dire l'uomo è fatto con la terra, l'uomo viene dalla terra, allora è sporco. No, era semmai il contrario, cioè era qualcosa di molto sacro. La terra adama si è intesa come qualcosa, il puro potenziale. Se tu hai un campo di terra, se tu hai un campo di terra, a, a te, a ognuno di noi viene affidato un campo di terra. Ok? Possiamo pulirlo, per esempio, possiamo lavorarlo, metterci i semi, coltivarlo e renderlo un giardino meraviglioso, ma se tu non ti prendi cura del tuo campo sarà un, un caos, sarà brutto, sarà sparpagliato, potrebbe essere eh, spazzatura in qualche modo, va bene? Tutto dipende da cosa noi ne facciamo di noi stessi. Questo è Adama. Mm? Considerate una piccola, un piccolo dettaglio così che mi viene alla mente adesso. Se voi guardate la Genesi nei primi, nei primi versi, diciamo? No? Nella creazione del mondo, quando Dio fece le altre cose, vide quello che aveva fatto ed era cosa buona. Quindi, per esempio, gli animali, le piante, il cielo e la terra. alla fine delle giornate viene detto che Dio vide quello che aveva fatto e vide che era cosa buona. Una volta che aveva fatto l'essere umano, è l'unico momento in cui questo non viene detto. L'unico atto in cui non viene detto Dio vide e vide che era cosa buona. Significa che Dio ha fatto l'uomo, ma l'uomo non è completo. Cioè l'uomo è puro potenziale, Adama, ma sta all'uomo creare se stesso. E l'origine divina della creazione dell'uomo, ad esempio, la potete trovare anche nel semplice nome eh divino più famoso, che è il tetragrammaton, detto in greco, diciamo così, no? Vedete, Yod HE, VAV HE. Molto ci sarebbe da dire su questo, ma non è la sede questa giusta. Ma volevo solo, per curiosità, magari, non lo so, può essere anche vostra, e farvi vedere una um, dilatazione che viene fatta No, ci sono tanti calcoli nella gematria che possono essere fatti, ma tantissimi questa vi, si chiama dilatazione delle lettere cioè tu scrivi ogni lettera semplicemente come viene pronunciata facciamolo assieme il primo è yod, quindi yod vedete? 10, 6, 4 he, eccolo qua, 5, 1 sto mettendo i numeri vi ho detto, ogni lettera è anche numero. Vav, 6, 1, 6. He, 5, 1. Facciamo la somma di tutti questi numeri e abbiamo 45. 45 è esattamente lo stesso numero che abbiamo visto poco fa di Adam. Quindi noi abbiamo la capacità di essere come Dio. Ok? Solo, scusate, magari <ride> la, la, la deflessione, però per farvi un po' capire anche entrare, lo faremo spesso questo, per farvi entrare nella profondità di questo linguaggio così antico e così profondo proprio perché non è fonetico, ma descrive le forze della natura e quindi naturalmente anche le forze dell'uomo. Questa è la, la ricchezza di un, di un linguaggio del genere, va bene? Quindi Aleph, se vogliamo vedere come è pronunciata Aleph, eccolo qua, 1, 30, 80, 111. Quindi vedete, riabbiamo tre volte 1. Se sommiamo i numeri della lettera, che ha valore 1, ritorniamo a tre volte 1, cioè 1 su ognuno dei piani, va bene? Questo ci porta naturalmente al concetto di Dio come appunto Echad, lasciate stare che ho detto E eh, perché la pronuncia di questa Aleph a volte è anche E, eh, ok? Può essere A, ah, può essere E, eh. Echad che vuol dire uno, certamente Dio è unità, è uno, ok? Non, uno nel molteplice al massimo, ma... Eh, uno è la parola chiave per avvicinarsi a questa comprensione. Infatti, perché vi ho detto uno nel molteplice? Beh, basti pensare che elef, per esempio, che è, è sempre alef, ma gli cambio un attimo il suono. Elef vuol dire mille. Ma mille per gli antichi era un numero oh, particolare per dire eh, tantissime, tantissime cose per dire migliaia, ecco, sarebbe, no? Di cose. Eh, elef, ok? Da cui, se vogliamo, deriva elefante, no? È elefante, proprio quella sua caratteristica di vivere parecchio tempo, e eh, quindi mille, no? Come numero. Quindi, eh, vi ho detto un po' le sfumature di significato di questa specifica forza, e certamente è questo potere che voi dovrete usare e chiamare se volete potere su qualcosa appunto potere inteso come potere assoluto diciamo proprio come potere divino la forza dell'uno ok oltre il quale sopra il quale non c'è altro questo è il discorso dovrete certamente usare al perché Um, sto specificando questo perché a volte il potere su qualcosa non è esattamente il potere divino perché per esempio se tu uh, vieni offeso da qualcuno e automaticamente vuoi vendicarti e usi una sorta di coercizione mosso da, questo, da questa vendetta, da, questo, da questa offesa che ti hanno fatto questo non è in realtà, eh, dovrete usare un'altra lettera, perché questo non è il potere di Al, perché non siete veramente uh, regali, cioè non siete veramente dei re, ma siete dipendenti da quello che vi è successo, Dipend re state reagendo con una reazione a quello che è successo, quindi non siete al dominio uh, diciamo, dell'Alef, della vostra situazione, ma siete in risposta, ok, a quel che vi hanno fatto. Quindi non è, ecco, vi ho fatto una sfumatura per farvi capire, no? Uh, alef è certamente, quindi, l'intelligenza, ecco, l'intelligenza divina all'opera, ma anche l'intelligenza uh, dell'aria, quindi avir, l'intelligenza... Uh, di chi appunto può insegnare, di chi è insegnante e guida Anche, anche chi solo appunto addomestica il bestiame, no? E deve avere un'intelligenza uh, anche diversa dal bestiame in qualche modo, no? Ecco, questa aria mercuriale dell'intelligenza, avir Ma certamente deve avere anche, come abbiamo già detto, no? Il fuoco, ash quindi un fuoco di dominio, un fuoco de, che è il potere, uh, che è appunto la volontà ferrea, ok? la volontà dell'uno di chi uh, non ha nessuno sopra di, di lui, ok? E, e allo stesso tempo naturalmente Erez, la terra stessa, l'elemento proprio della terra, e nel senso che eh, abbiamo detto i, i buoi eh, lavorano la terra, appunto aiutavano nel lavoro della terra e eh, il potere, eh, diciamo così, di, in effetti il potere di Al, di questa, di questa forza non è un potere solo astratto e, e potenziale ma è potere anche molto concreto, l'abbiamo visto, nei simboli vari dei re e dei comandanti, no, il scettro e le corna, eh, presenti comunque un po' in tutta la nostra storia. Molti sono gli esempi che si potrebbero fare anche nelle lingue più moderne, che sono di derivazione, eh, al... Eh, beh, basta pensare in inglese all, che vuol dire semplicemente tutto, a-l-l ok? Eh, almighty, eccetera, cioè eh, già praticamente è, è stato detto tutto. Mm, ma anche in italiano abbiamo, eh, visto che comunque la forza è la stessa, la lettera è la stessa, eh, passando dall'alfabeto etrusco, eccetera, abbiamo certamente questo concetto dell'alto, per esempio, no? L'altissimo, alto è sempre il concetto di uh, al, anche alpino, no? che è al, al, al di sopra dei pini in qualche modo, no? insomma è sempre questo concetto di, um, della A, proprio della A, in questo caso proprio di Al, sempre ancora. Um, ma abbiamo anche altre, altri nomi, mi viene in mente il nome di Alessandro per esempio, uh, Alessandro Magno, eccetera, siamo sempre su questa vibrazione sicuramente, e anche la stessa parola, ora non c'entra niente, però anche la stessa parola alcol, per esempio, no? Ok, deriva dall'arabo, ma stiamo sempre parlando della stessa lettera, vedete, eh, la, la alif de araba deriva da questo, dal grafico lì, del dal glifo, ehm di una media, dell'epoca media, no? E non quello antico, neanche quello moderno, quello medio, sì. È da lì che deriva poi la l'alif. Quindi, eh, in arabo, no? Alcol, -al al ok? Quindi dall'arabo, eh, alcol, sicuramente, no? Che era praticamente... Um... Vabbè, lì era più la, la sottilissimissima, la sottilizzazione di una polvere, cioè la polvere così sottile eh, che era volatile praticamente, è da lì che poi viene anche il nostro alcol, eh, l'alcol di solfo, eccetera, perché era così sottilizzata che appena ti aprivi già si volatilizzava. Quindi lì comunque c'è sempre il concetto di eh, tornare eh, l'essenza prima, diciamo così, di tutte le cose quindi il, una polvere così uh, fine che non è più quantificabile in granelli, no? E quindi è come se fosse proprio uh, qualcosa che si può volatilizzare in qualità di, appunto, uh, linguaggio alchemico, quindi, in questo, in questo caso, no? Ma comunque, come sostanza prima, Okay? di tutta la natura, come sostanza prima, principio primo dell'intero universo. Possiamo passare adesso, poi magari vi, vi potete, mh, come dire, <ride> divertire anche voi, naturalmente io non volevo tenere il video troppo lungo, ma vi potete divertire anche voi, ovviamente, poi, a ricercare queste questi noccioli no? antichi di verità eh, nel linguaggio anche, anche moderno. Stando attenti, un attimo di occhio, perché naturalmente la lettera A e basta, dovete trovare le parole che etimologicamente veramente hanno la A ehm, all'inizio, per esempio, di, di, di, che hanno davvero la A, perché per esempio... Eh, Ora, una parola moderna, però oggi ne, ne parlano molto, asintomatico, ok? Se voi cercate asintomatico, non è che potete dire, eh ma inizia con Aleph, inizia con Al, no, perché asintomatico, la parola è sintomatico, va bene? E così ci sono anche moltissime abnegazioni, abnegare, ecco queste qui non iniziano con A, perché la parola è negare. Okay? Bene, detto questo, certamente potrete andare avanti, se, se, se lo gradite, con le vostre esplorazioni al riguardo. Io vi ho detto le basi, credo di avervi detto tutto, quello che, che, che volevo dirvi, poi avete visto è venuto un po' tutto così. Ehm, vi insegnerò come si risveglia il potere di questa forza che, l'avete capito, è di tutti, cioè... Tutti usiamo continuamente la lettera A oppure no? Sì, quindi, <ride> questo stiamo parlando, no? Quindi vi insegnerò come si svegliano i poteri della A, come eh, usare determinati proprio strumenti per migliorare completamente la vostra vita eh, a livello proprio magico, rituale anche, ho deciso di fare un secondo video per questo in modo che comunque ce li avete separati e probabilmente è, migliore, è una scelta migliore per voi.